Ecco una cosa che sul cantiere non avete mai visto, l'operaio che mangia una pera, pausa pranzo, rigorosamente seduto sul secchio di plastica, non di sua proprietà ma di proprietà dell'azienda, coltellaccio da cucina, mangia mentre il titolare gli rompe... <ride> Ovviamente, arriva un altro individuo. Si intromette tra di noi e se ne va. Eccolo come vedete, la sua dentatura è neandertaliana. Lui mangia mentre il suo collega lavora, ovviamente o fa finta, diciamo che fa finta più che al lavoro com'è? Buonissimo. buonissimo dolce un saluto per, i, uh, per gli amici del canale youtube uh.